Buonasera, benvenuti da Appetit Brigitte. Stasera cuciniamo osso buco con riso profumato. Una richiesta fatta dalla Deborah. Ciao Deborah. E osso buco si prepara con riso per fare osbuco e io l'ho imparato prima io l'ho imparato qui in italia e ho aggiunto eh, qualche ingrediente e allora ho preso eh, due peperoni di diverso colore per mettere un po' di colore ho preso melanzane pomodoro pelato Tritato di eh, salvia, rosmarino, sale, pepe, aglio, una cipolla e un pochino di peperon, peperoncino a piacere. Allora, devo far vedere come prepariamo il, il nostro buco di manzo. Si può prendere anche quello di vitello, ma io preferisco eh, quello del maso perché è più saporito per no allora io taglio un pochino il bordo sennò quando tu lo metti così intero si piega tutto e allora taglio un pochino così così rimane aperto aggiungo questa tritata che mi ha portato la mia suocera lo faccio anche io ma lo spesso me lo porta lei è brava poi lo metto così sopra anche il secondo e questo è fatto però dopo devo aggiungere la farina per farla rosolare per scaldare per ben bene. Ora l'olio è tardo e si mette la carne. Mm -hmm. Mettiamo il friggio e facciamo Aggiungo le bottone mis morally aiutate a year. Tutto che si può vedere a la carne. faccio tagliare i peperoni E chi? Trae, devo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 Ora vado nella padella la sul fuoco lo metto sul fuoco e so che è tanta ma metto la cipolla a okay. l'aglio uso sempre quella bianca però con la viola è meglio. Con la cipolla ci mettiamo sempre un po' d'acqua. È un pochino d'acqua. Quando non c'è più l'acqua e che la cipolla è un pochino colorita. Ora aggiungo il peperone e lo faccio girare un po' e aggiungo un pochino di sale. prova che è una bella sì. tutto Anche on Aggiungo questa qua che ho preso dentro il barattolo e dentro aggiungo osso buco. Che ho fatto arrosolare prima. Allora, e qui tutto qua si lascia cuocere piano piano piano piano a fuoco moderato per circa un'ora, un'ora e mezzo. l'ho fatto cuocere per un'ora e mezzo a fuoco moderato per fare finire tutta l'acqua e è rimasto soltanto eh, le verdure che ho messo dentro, insomma del peperone e cipolle e melanzane, sono rimaste Ora prepariamo il. Ora dobbiamo passare alla preparazione del riso. Per fare il riso, io metto un pochino d'olio più un pochino di cipolle che faccio arrosolare prima di buttare il riso. Perché è un riso che cosce praticamente quasi a vapore. Sicché ci vuole poco d'acqua prima, faccio questo, metto la cipolla il riso in cosa la dove sono nata io, il riso è come pane, tu devi preparare tutto quello che tu vuoi ma quando non c'è riso, vuoi dire che non hai fatto niente, e in tutte le cose c'è sempre un piatto di riso, io non posso resistere senza mangiare il riso tre giorni, no un pochino d'olio nella pentola dove devo preparare i riso okay. e poi metto la cipolla pezzettino di cipolla tagliare Il riso ho preso due bicchieri di riso. Con i due bicchieri di riso metto due bicchieri d'acqua e fanno coccire. Questo. e ora il riso va lavato un po', metto l'acqua e lo metto dentro la pentola Metto un pochino di sale e ora meschio tutto. Ora devo aggiungere l'acqua. Avevo detto due bicchiere di riso e due dell'acqua. Così. così copro e faccio cuocere da quando comincia a bollire per 15 a 20 minuti coperto, coperto. e Aspettiamo, siamo a fine cottura, il riso è pronto, ora devo fare l'impiacamento Bye. <laughs> Oh, allora, quando avanza il sughetto si può fare la pasta per condire e viene così. Allora, un saluto a tutti. Un saluto a tutto buon appetito con Bri. www.mindot.com. Vabbia saldare. Sì.